il minimo comune multiplo o mcm scritto tutto minuscolo prima di spiegarti che cos'è il minimo comune multiplo prova a risolvere questa situazione immagina di andare in palestra ogni quattro giorni una tua amica va in palestra invece ogni sette giorni vi incontrate oggi che è il primo marzo e vi trovate molto bene insieme in quanto riuscite a fare chiacchierando gli esercizi molto più facilmente e senza fatica tu prometti di portare la prossima volta che vi incontrerete un cronometro. Ma quale sarà la prossima volta in cui vi incontrerete? Tu vuoi sapere esattamente quale data sarà, in modo tale da segnarlo sull'agenda e non dimenticartene. Ora spegni il video, prova a pensare a questa situazione e poi prosegui. Un possibile ragionamento potrebbe essere questo. Immagina che tu vai in palestra ogni quattro giorni e raffiguriamo questo lasso di tempo con un rettangolo viola lungo quattro quadretti quindi al tempo zero oggi voi vi siete trovati successivamente tu tornerai in palestra tra quattro giorni poi tra 8 12 16 20 24 e 28 e così via mentre invece la tua amica o il tuo amico ritornerà in palestra tra 7 giorni, quindi la prossima volta che tu andrai non ci sarà, così come non ci sarà la seconda volta e così via. Lui andrà in palestra ogni 7, 14, 21, 28, eccetera, eccetera, giorni. Il prossimo giorno in cui vi incontrerete sarà tra 28 giorni. Se oggi è il primo marzo, vi incontrerete di nuovo il 29 marzo, questa è la data che ti devi segnare sull'agenda per ricordarti di portare il 29 marzo il cronometro per lavorare insieme. Un altro modo per risolvere il problema potrebbe essere questo, più aritmetico. 4, 8, 12, 16, 20, che cosa sono? Sono tutti multipli di 4. Perché trovi multipli di 4? Perché tu vai in palestra ogni 4 giorni. Quindi tu andrai in palestra ogni 4 giorni, dopo 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, eccetera, eccetera rispetto al tempo 0. Il tuo amico Luca invece andrà ogni 7 giorni, quindi mi è comodo elencare tutti i multipli di 7. A partire da oggi, lui andrà in palestra dopo 7 giorni, poi dopo 14, 21, 28, 35, eccetera, eccetera. Succede che voi vi rincontrerete dopo 28 giorni, così come voi vi rincontrerete dopo 56 giorni e così via. Vi incontrerete ogni multiplo di 28. Il minimo comune multiplo... 28 in quanto è il minimo comune multiplo cioè il multiplo comune tra 4 e 7 più piccolo ora prova a risolvere quest'altra situazione se hai capito il procedimento e capito il ragionamento risolvi tu immagina che una campanella suoni ogni due secondi hai una terza campanella che suona ogni 3 secondi e una terza ogni 4 secondi. Vuoi sapere ogni quanti secondi rintoccheranno insieme. Spegni il video, risolvi la situazione e poi continua. Qui l'esercizio non è svolto, lo devi svolgere tu. Con il metodo geometrico puoi indicare con due quadretti 2 secondi, con tre quadretti 3 secondi, con quattro quadretti 4 secondi, puoi segnare tutti i multipli di 2 di 3 e di 4 e ad andare a identificare quando ritoccheranno ancora insieme. Oppure puoi utilizzare il metodo aritmetico e quindi elencare tutti i multipli di 2, elencare tutti i multipli di 3, tutti i multipli di 4 in modo tale da identificare tutti i multipli comune a tutte e tre contemporaneamente e individuare il più piccolo tra essi. Quale sarà il minimo comune multiplo tra 2, 3 e 4? Velocemente lo puoi risolvere anche in questo modo tra i tre numeri prendo il maggiore in questo caso 4 e faccio la tabellina del 4 e controllo che il numero multiplo di 4 sia anche multiplo di 2 e multiplo di 3 4 per esempio è multiplo di 2 sì, ma non è multiplo di 3 quindi non rintoccheranno insieme ogni 4 secondi ogni 4 secondi rintoccheranno insieme la campanella terza e la seconda procedo dopo 8 secondi 8 è multiplo di 2 ma non è multiplo di 3 quindi proseguo, 4, 8, 12, 12 è multiplo di 2 e in questo caso è anche multiplo di 3. Quindi il minimo comune multiplo, il, comu il, il multiplo più piccolo comune che hanno 2, 3 e 4 sarà il numero 12. Le campanelle rintoccheranno insieme ogni 12 secondi. Bene, ora... Prova tu a trovare il minimo comune multiplo, per esempio, tra 5 e 8. Una volta identificato, utilizzando il metodo che preferisci, inventa un problema che richieda di trovare il minimo comune multiplo tra questi due numeri. Poi calcola il minimo comune multiplo tra 4 e 9 ed inventa un problema. Poi un minimo comune multiplo tra 5, 6 e 7 ed inventa anche in questo caso un problema. Ora spegni il video, fai i tuoi calcoli e poi riparti per vedere la soluzione. Allora, il minimo comune multiplo tra 5 e 8 è 40. Se hai risposto 40, hai trovato la risposta giusta. Un possibile ragionamento senza fare metodo aritmetico geometrico è quello di tra 5 e 8, prendo il numero più grande, 8, faccio la tabellina dell'8 fino a quando non trovo un numero che sia anche multiplo di 5. Quindi 8 non è multiplo di 5, 16 non è multiplo di 5, 24 non è multiplo di 5, arrivo a 40, 40 è anche multiplo di 5, mi fermo, quello sarà il minimo comune multiplo tra 5 e 8. Il minimo comune multiplo tra 4 e 9 invece è 36. Il minimo comune multiplo tra 5, 6 e 7 invece è 210. Ora... Con i numeri bassi è possibile ricorrere alle tabelline, quindi ad individuare i multipli comuni operando facendo per 1, per 2, per 3 e così via. Quando i numeri sono più grandi, come nel caso di un problema che richiede di calcolare il minimo comune multiplo tra 120 e 255, partire da 255, fare la tabellina del 255 e verificare che ogni multiplo sia anche un multiplo di 120 è un lavoro piuttosto lungo e potrebbe richiedere anche parecchio tempo. C'è quindi un metodo alternativo, che è quello del metodo della scomposizione in fattori primi. Cosa faccio? Calcolo, scompongo il 120 e scompongo il 255, 120 scomposto è uguale a 2 alla terza per 3 per 5, Mentre 255 è uguale a 3 per 5 per 17. Come faccio a questo punto a trovare il minimo comune multiplo tra 120 e 255? Il minimo comune multiplo sarà un multiplo che viene diviso sia da 255 che da 120. Quindi questo multiplo comune avrà tutti i fattori che compongono il 155 e avrà tutti i fattori che compongono il 120, tutti i fattori presi una volta sola. Quindi prendo il 17, prendo il 5, prendo il 3 e prendo 2 alla terza. A questo punto svolgo le operazioni 2 alla terza per 3 per 5 per 17 e ottengo il minimo comune multiplo di 120 e 255. Bene, ora prova tu. Dal tuo libro di testo scomponi due numeri di due cifre, due numeri di tre cifre e due numeri di quattro cifre. Trova il minimo comune multiplo. Ti faccio un'altra domanda. Come faresti a trovare due numeri che abbiano per esempio 1350 come minimo comune multiplo? Prova a spiegare il procedimento che useresti per individuarli. Un piccolo suggerimento, potresti utilizzare la scomposizione. Buon lavoro!